Una creatura speciale. Da quanti anni sei nella fede? Credo che lì ci sia un messaggio spirituale. Dobbiamo lavarci i piedi nel senso essere pronti ad umiliarci. Lo diciamo per fede, perché noi vediamo la gloria del Signore. In le grazie stabili promesse a Davide. Cristo ti inonderà di luce. Con personale con il Dice sollevati. Prendi la mi io Dio ti benedico. Grazie, grazie. Quando ero media, scuola di media, una tra le principali è quella con i bambini, eh, facendo il dopo scuola. Il Signore chiamò di nuovo Samuele per la terza volta. Davvero bello ritrovarci, a me, fratelli e sorelle. Mettiamoci davanti al Signore, sentiamo un po' che dice il Signore. Chiediamo il tuo nome è Gesù. Terzo giorno, risorse. Guardate, questa è una grande realtà. Il Signore è intervenuto. Il Signore è con me. che il messia grandissimo. È per il bene dell'uomo a questo siamo stati chiamati.